Ciao a tutti, sono qui oggi per presentarvi Diversamente Bergamo, facciamo un po' girare la voce perché questa è un'associazione fighissima che mette a disposizione alle persone diversamente abili corsi di difesa, di autodifesa, è veramente una figata, bisogna far girare la voce, c'è il sito come dicono quelli veri in sovraimpressione, dobbiamo attirare le più persone possibili che possano usufruire di questi servizi e anche i volontari, ma soprattutto dobbiamo sperare di trovare qualcuno che ci metta anche un po' di soldini per finanziare l'associazione, ok? Diversamente Bergamo, ciao dal Vava!